Quest'oggi presentiamo eh, qui a Vieti sul Mare, al Comune di Vietri, il Coffee Festival, un festival del cortometraggio che è rivolto soprattutto ai giovani dai 15 ai 19 anni. Saranno 35 i festival e i film in eh, concorso, un concorso che sarà fatto il 14, il 15 e il 16 dicembre. Devo dire grazie a chi ha voluto fortemente questa iniziativa qui a Vieti sul Mare, l'organizzatore Andrea Recussi, il quale eh, ha già svolto per 12 anni ad Angri, questo festival, e eh, quest'anno ha lanciato questa sfida, farla via sul mare, e vuole essere un momento per racchiudere e eh, fare una pubblicità differente anche per la costa d'Amalfi. Il periodo scelto è stato dicembre, appunto, anche per destagionalizzare l'offerta turistica. Offerta turistica che viene eh, svolta durante tutto l'anno da noi dell'amministrazione dall'amministrazione, e eh, devo dire quest'anno, grazie all'impegno del professor Luigi Avaloni, che è il nostro direttore artistico eh, degli eventi, solo nel periodo natalizio abbiamo ben 54 appuntamenti che sono partiti dal 28 novembre finiranno il 17 gennaio con eh, viaggio attraverso la ceramica eh, il Coffee Festival per noi è un momento di, eh, importante perché vedrà protagonisti tanti giovani e anche giovani vietresi in più nei 35 film che saranno eh, proiettati 4 sono stati girati a, eh, saranno girati a vietre sul mare quindi e anche una pubblicità del territorio, far conoscere le nostre vitri, far conoscere le bellezze e far ah, venire, quindi la voglia di venire, scusate il gioco di parole, nel nostro territorio. Diciamo in occasione del Festival Coffee mi sono cimentato anche nella scrittura di un cortometraggio dal nome Déjà Vu e, mh, che verrà girato nei giorni proprio del Festival, quindi dal 14 al 16 di dicembre. Ehm, Sarà una festa a Vietri, un bel festival dove Vietri sarà protagonista in quanto, in quanto eh, ci saranno set cinematografici dappertutto perché non verrà girato solo il mio cortometraggio ma eh, saranno girati anche altri cortometraggi che, e ci sarà una vera e propria gara, un concorso eh, con proiezione dei, dei cortometraggi proprio il 16 di dicembre. Uh, che dire, io devo ringraziare soprattutto il Comune di Pietri che mi ha dato questa possibilità di, di girare, di, diciamo, di mettere in opera uh, una mia, un mio scritto e soprattutto i ragazzi del Coffee Festival che hanno individuato nella mia figura comunque un, un autore per uno dei cortometraggi in gara e, e che dire. Um, Sarà una bella festa, vi aspettiamo numerosi anche perché sarà bello vedere ehm, tutti i, ehm, i set che saranno sul territorio, quindi chi vuole può venire sul territorio e vedere come si lavora in ambito cinematografico. Quindi vi aspettiamo dal 14 al 16 dicembre a Vietri sul mare. Buongiorno a tutti, sono Gerardo Ferrari, rappresentanza dei giovani vietresi. Questa mattina presentiamo il Coffee Film Festival, la prima volta che sbarca nella nostra cittadina di Vietri sul mare. Uh, invito tutti i giovani a partecipare, uh, arriveranno tanti registi e attori provenienti, provenienti da tutta Italia che gireranno film sul nostro territorio. Uh, vi aspetto uh, il 14, 15 e 16 a Vietri sul mare. Sì allora, salve a tutti. Eh, noi siamo qui stamattina per la conferenza stampa di presentazione di questo festival che dopo 15 anni arriva a Vietri sul mare. È chiaro che gli organizzatori hanno avuto bisogno di fare rete sul territorio e quindi come di consueto il nostro contributo è stato quello organizzativo e ehm, in particolare abbiamo preparato delle esposizioni di ceramica che saranno eh, operative da venerdì e accompagneranno gli altri eventi del festival. Eh, siamo felici di avere un festival del Cotto qui a Vietri sul mare perché forse tra le tante attività culturali questa cine cinematografica era un po', si sentiva un po' la mancanza, quindi speriamo che accorriate numerosi a vedere i corti e a partecipare a tutte le attività che sono state organizzate per questo festival.